Ladies and gentlemen, I am very happy to introduce you the first soundtrack of the only and animatable Sporthorus tribute band. Cellulare, cellulare, cellulare, cellulare, se non interplanetario per lo più satellitare Cellulare, cellulare, tutto pieno di funzioni, cellulare, cellulare Touch, touch, con quei ditoni cellulare per mandare video link e messaggini, cellulare in durazione anche dei passeggini, cellulare per sapere sempre dove stai, cellulare, cellulare per non incontrarsi mai. Mi piaceva più chiamarti da dentro la cabina, mettendoci gli spicci cambiati il giorno prima e sentendo il rumore del gettone che cadeva a controllare nella mano quanto mi rimaneva. Navigare dentro siti, navigare, navigare dentro mari infiniti Navigare, navigare, corre sempre dei quesiti, Navigare per cercare dei che non è faciliti per cercare luoghi in poste e posizioni, navigare per trovarsi in infigati situazioni, navigare, navigare e farsi dei pipponi Mi piaceva navigare, destare col bustone, affittarla al mare, nella bassa stagione, prenderlo e arremare, fino al secondo scagno mi piaceva navigare per farmi un bel bagno. cellulare, cellulare, navigare, navigare, cellulare, topo il cielo con un dito, navigare, cellulare, topo il con un dito il dito della mano di un rincoglionito